Franco, ciao, come stai? Ciao Bene, bene eh, Ti vedo solo il simbolo Scusami Ah, Claudio, ciao Claudio Ciao Patrizia, ciao ciao a tutti Eravamo qua silenziosi Sì, sì, sì, sì. Ciao Patrizia, ciao Franco Ciao, ciao. Francesca, ciao Ciao Francesca, io mi devo scusare con te ma penso che non potrò restare con te, con le colleghe, e tutti gli studenti le studentesse collegati, ma purtroppo ho una riunione di dottorato e quindi dovrò uscire un po' prima Sì, sì, va bene non, non vi preoccupate, anzi grazie per essere qui quindi... Grazie a te Va bene Allora, io direi che forse potremmo potremmo anche iniziare Eh perché tutto sommato mh, vedo che più o meno il numero si sta stabilizzando e, mh, e quindi insomma inizierei dando di nuovo il benvenuto a tutti e a tutte le, le studentesse, gli studenti, in realtà abbiamo anche alcuni professori, alcuni docenti eh, di scuola superiore che ringrazio per essere qui e piano piano poi probabilmente arriveranno sì altri partecipanti e quindi insomma... Mh, Spero che, che possa essere un, un evento eh, in qualche modo utile, eh, è un evento a distanza come quello che noi in qualche modo stiamo vivendo in questo periodo, perché appunto l'emergenza eh, del coronavirus eh, ha fatto sì che non ci potesse essere un, un open day appunto, reale, ma eh, come vedete insomma, la tecnologia ci aiuta, spero che possa andare tutto bene oggi. Eh, quindi comincio con il ringraziare eh, la studentessa Sara Falchi, che eh, è forse la prima persona che avete conosciuto. Perché per entrare in, appunto nella, nella stanza virtuale dove siamo tutti in questo momento avete chiesto appunto a, a lei l'ingresso. Eh, Sara Falchi è una studentessa tutor, eh, però in realtà ho visto che c'è anche Francesca Gallo, altra studentessa tutor del nostro dipartimento. e mh, Che in qualche modo appunto ci eh, supportano eh, in questa in questa presentazione e naturalmente anche loro sono ehm, a vostra disposizione ringrazio eh, i colleghi ehm. Silvia Calamai per il corso di laurea in Lingue, eh, Claudio Melacarne per il corso di laurea in Scienze, l'educazione e la formazione, eh, abbiamo poi collegati eh, con noi anche i colleghi eh, Patrizia Gabrielli eh, per il corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia, così come il collega Franco eh, Franceschi, sempre per lo stesso corso eh, di laurea. Eh, ho visto prima appunto anche Simone Zacchini, insomma, ci sono anche altri colleghi. Eh, molto rapidamente perché eh, credo che l'evento di oggi per voi sia un evento importante soprattutto nel senso che avete bisogno, credo, di avere insomma, informazioni, di ricevere eh, tutta una serie di... Mh, di elementi utili, eh, appunto, ai fini dell'orientamento. Eh, questo non è, fra l'altro, lo dico subito, eh, l'unico Open Day digitale online che noi eh, abbiamo organizzato, anzi, posso anticipare che ce ne sarà un altro eh, a fine giugno, eh, quindi, insomma, continuate magari a seguirci, anche a collegarvi sul sito del Dipartimento, perché... Ehm, Insomma, avremo un'altra possibilità diciamo, per stare insieme e quindi di nuovo anche per eh, poter ricevere ulteriori informazioni. Ecco, il 29 giugno, eh, sempre alle 14.30, abbiamo fissato un altro, un altro momento, un'altra Appunto di, eh, di orientamento. Ehm, devo anche sottolineare che questo incontro è un incontro che viene registrato ehm, perché l'Ateneo eh, opportunamente insomma, tende a registrare questi incontri che i diversi dipartimenti appunto eh, stanno organizzato, hanno, eh, stanno organizzando o hanno organizzato dal 18 di maggio eh, perché eh, come vi rendete conto insomma, è importante eh, poter avere appunto questo materiale a disposizione e poterlo anche rendere fruibile a chi non, non è riuscito oggi a, a essere presente. Quindi eh, io vi ringrazio anche per questo, insomma, per, eh, per, per essere non soltanto qui presenti, ma anche per in qualche modo eh, accogliere insomma, la nostra proposta legata alla registrazione. Eh, io voglio in qualche modo essere piuttosto veloce nelle cose che voglio dirvi perché ce ne sarebbero tante però eh, vorrei soprattutto lasciare a voi eh, la possibilità di, ehm, di intervenire spero fra l'altro che tutti mi stiate ascoltando che mi stiate sentendo prima c'era qualcuno che aveva forse anche una, un problema di audio ma insomma se mai segnalate naturalmente nella chat qualsiasi problema eh, così come anche vi ehm, chiederei di intervenire nella chat magari per eh, prenotarvi per domande o comunque per curiosità, per questioni eh, che volete porre a me eh, come delegata all'orientamento del Dipartimento di Scienze della Formazione e anche però ai colleghi e ovviamente anche alla studentessa mh, tutor. Dicevo appunto che eh, vorrei fare una presentazione abbastanza rapida, abbastanza mh, veloce del del dipartimento, della nostra eh, realtà eh universitaria, perché ripeto vorrei lasciare più tempo non soltanto alle presentazioni dei due corsi di laurea triennali che caratterizzano eh, il nostro dipartimento, ma soprattutto a voi, quindi ecco pre ho preparato una sorta di presentazione piuttosto, piuttosto veloce eh, io appunto mh, sono delegata all'orientamento del dipartimento, sono una sociologa e eh, trovate subito la mia mail perché eh, questo per dire che già da oggi per le prossime settimane nei prossimi mesi insomma potete naturalmente scrivermi eh, per qualunque richiesta ehm, siamo a disposizione soprattutto in un momento come questo non soltanto assicurando diciamo la possibilità di rispondere no, alle vostre mail e quindi ai vostri messaggi ma abbiamo insieme a, a diversi colleghi eh, garantito un servizio di orientamento anche eh, utilizzando skype quindi ecco eh, se avete poi delle questioni magari speciali da presentarci da poi. Ecco, potrete sicuramente eh, avere la possibilità anche di un incontro individuale, eh, quindi con ricevimenti via Skype, perché insomma ci rendiamo anche conto che eh, possa essere importante una forma di questo tipo um, quindi ecco, vedete la mail fra l'altro le nostre mail sono molto facili da ricordare perché sono sempre nome, punto, cognome poi la chiocciola unisi.it quindi insomma, dovrebbe essere abbastanza eh, intuitivo eh, molto rapidamente noi siamo un dipartimento dell'Università di Siena, lo dico perché eh, potrebbe essere un po' curioso no? dire ma come l'università è a Siena o è Arezzo? Cosa c'entra Arezzo con Siena? Ecco, in realtà i dipartimenti eh, dell'Università di Siena sono 15, uno di questi dipartimenti è proprio ad Arezzo, quindi eh, non è che ad Arezzo c'è un'università autonoma, ma è appunto un dipartimento che fa capo all'Università di Siena e naturalmente in termini di offerta formativa quello che viene ehm, offerto dal Dipartimento di Arezzo non viene offerto dai Dipartimenti Senesi esiste cioè una specificità eh, della nostra eh, offerta eh, formativa allora eh, Simone mi segnala che cade la connessione eh, ecco Simone Allegria invece mi dice che sente bene, spero che mi sentiate e se no ripeto eh, eventuali perdite eh, di, di informazione o di, di messaggi. Eh, quindi dicevo appunto, siamo uh, uno dei dipartimenti dell'Università di Siena, il nostro è un dipartimento eh, multidisciplinare che offre una formazione piuttosto varia, eh, perché andiamo dall'ambito linguistico e letterario a quello delle scienze dell'educazione e della formazione, scienze sociali, storia e filosofia. Abbiamo due corsi di laurea triennali eh, che in qualche modo hanno una durata di tre anni e poi due corsi di laurea specialistici che appunto per voi che venite dalle scuole superiori eh, non, non li trovate subito perché subito voi trovate la possibilità di iscrivervi ai corsi di laurea triennali, tre anni, dopo eh, tre anni eh, abbiamo appunto i corsi specialistici, quindi due triennali, due specialistici. Abbiamo poi tre master, un dottorato, insomma per tutto questo eh, in qualche modo attrae una quantità di studenti piuttosto corposa perché abbiamo più di 1200 studenti che gravitano eh, in questo dipartimento, eh, che è un campus, ora vi farò vedere anche delle foto, spero che si capisca anche un po' bene questa eh, caratteristica eh, del campus immerso nel verde. Insomma siamo eh, il secondo dipartimento per numero di iscritti dopo i corsi di laurea di eh, economia. fra l'altro una cosa che mh, insomma, voglio, voglio precisare eh, non esistono le facoltà o meglio quando voi trovate ma non, non esiste più la facoltà chiuso questa facoltà ecco mh, lo dico perché eh, le facoltà non ci sono al posto delle facoltà abbiamo i corsi di laurea quindi eh, parliamo appunto anche in questa presentazione di corsi de, di laurea. È un dipartimento che punta molto, ha nel corso degli anni in una forte in, diciamo, investimento in termini di innovazione didattica, eh, quindi una eh, didattica centrata molto sullo studente eh, e poi sulla professionalizzazione. Cioè eh, l'idea è quella di eh, offrire appunto una formazione che sia soprattutto spendibile eh, nel mercato del lavoro, cioè la questione dell'occupabilità eh, come immagino eh, molti di voi sapranno, diventa sempre di più importante, urgente anche per, eh, per l'università, quindi sono diciamo, due elementi eh, a cui eh, diciamo, teniamo molto, ecco, cerchiamo di investire molto eh, su questo, Fra l'altro anche in termini di eh, didattica online, perché eh, sapete benissimo che l'emergenza del coronavirus è esploso il 4 di marzo, cioè il 4 di marzo è stato il giorno in cui il decreto del governo il governo ha sostanzialmente decretato una situazione di emergenza. E noi, alcuni di noi, sono andati in aula il 3 e il 4 di marzo, perché eh, come diciamo inizio del secondo semestre, nel semestre estivo, alcuni di noi avevano didattica, però ecco, abbiamo visto gli studenti il 3 di marzo, il 4 di marzo, il 5 non ci siamo potuti presentare in aula, ma abbiamo ripreso a fare didattica online, quindi a distanza. Questo perché un po', devo dire, l'Università di Siena era abituata, al di là dell'emergenza del coronavirus, a offrire molta didattica. Online. Quindi anche questa è una specificità che probabilmente continuerà. Insomma, vedremo un po' le, le prossime, gli sviluppi eh, di questa emergenza e di questa pandemia. Però, ecco, mh, la, la nostra università è, ha cercato di rispondere, appunto, offrendo anche una didattica online eh, che per ora insomma, sta procedendo eh, abbastanza bene direi. I corsi di studio, ma entreremo presto nello specifico, sono appunto le due triennali, lingue per la comunicazione interculturale e l'impresa, qui vi ho inserito il sito, eh, ho inserito i siti dei diversi corsi di laurea, poi più tardi naturalmente li posso ripassare senz'altro, ma insomma sono tutte informazioni che voi trovate facilmente anche semplicemente collegandovi al sito del Dipartimento di Sfuci, questa è la nostra sigla, la trovate appunto in alto, in alto a destra e e, quindi lingue per la comunicazione interculturale ed impresa e scienze dell'educazione e della formazione, i corsi che durano tre anni e che sono appunto quelli a cui si accede usciti dalle scuole superiori. E poi i corsi di laurea specialistici, appunto scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni, e storia e filosofia, appunto i colleghi ehm, Gabrielli e Franco Franceschi in qualche modo sono ehm, colleghi che... Ehm, gestiscono, coordinano questa, eh, questa, questo corso specialistico. Come vi dicevo prima, abbiamo i master, eh, tre master specificamente, uno sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, un altro è story design del gioiello e il terzo che è eh, legato ai temi della diversità in campo organizzativo. Che cosa sono i master? Lo dico perché appunto gli studenti delle superiori eh, non, non, non devono certamente sapere potrebbero saperlo ma anche no, eh, sono eh, quei corsi di formazione, di approfondimento, di specializzazione che possono essere scelti dagli studenti anche dopo aver eh, acquisito il titolo di laurea di primo livello. Eh, appunto la, la filiera, eh, la formazione in campo universitario prevede prima i corsi triennali, poi eventualmente i corsi specialistici, oppure, in alternativa ai corsi specialistici, i master universitari, che naturalmente possono essere anche molto variegati ed eterogenei. Noi offriamo appunto questi tre eh, master che hanno ovviamente una caratteristica di forte professionalizzazione, quindi è una formazione molto legata e spendibile nel eh, mondo del lavoro. In più, da eh, due anni abbiamo il dottorato in apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro e voi sapete che il dottorato eh, è, rappresenta un po' eh, quel corso che permette di formarsi per la vita universitaria la specificità di questo dottorato è però che eh, diciamo intende formare anche con una forte connessione col mondo delle imprese, col mondo delle aziende quindi questo a livello naturalmente di post laurea. Eh, non mi dilungo perché semmai torneremo eh, rispetto anche alle vostre curiosità o alle vostre esigenze sui punti specifici. Semmai vi voglio presentare il nostro campus. Appunto, già ehm, questa foto credo che renda abbastanza, spero che renda abbastanza bene l'idea di dove siamo. Eh, qui in fondo eh, abbiamo sostanzialmente la eh, ferrovia, eh, una caratteristica eh, importante del nostro campus è che siamo a Due minuti dalla stazione di, di Arezzo. Questo che vedete, appunto questo, questa strada asfaltata, è il. Um un viale che appunto eh, dalla strada, da viale Luigi Cittadini entra appunto permette l'arrivo nel campus e queste sono le nostre eh, palazzine appunto dove, dove lavoriamo dove forniamo la didattica dove facciamo ricerca tutto è qui, è concentrato sostanzialmente in questo campus che come vedete appunto è un campus eh, molto, molto verde eh, questa è una palazzina dell'orologio la cosiddetta appunto, palazzina dell'orologio dove ci sono gli uffici, dove c'è la direzione è un po' quello che eh, da dove è stata in qualche modo scattata la foto che avete visto prima e mh solo per, per vedere rapidamente questa è un'altra parte di palazzina questi sono ovviamente eh, i nostri eh, studenti questa è la caffetteria perché appunto eh, trattandosi di un campus tutta una serie di servizi utili eh, per gli studenti sono fortemente concentrati che cosa vuol dire questo? che lo studente arriva eh, molti naturalmente arrivano anche da città o comuni limitrofi ad Arezzo o comunque vicini o anche lontani, ma insomma utilizzano il treno, quindi sono pendolari, tra l'altro molti di noi sono anche pendolari come docenti e eh, hanno tutti i servizi concentrati in questo, in questo campus, cioè non si devono spostare, non devono eh, trovare appunto altri... Eh Altri, altri servizi in qualche modo lontani, questa è eh, la caffetteria, da diversi anni abbiamo appunto la caffetteria, esiste un servizio di mensa naturalmente per gli studenti e quindi anche questo per far capire che è tutto molto eh, vicino, la biblioteca e che ovviamente ha diversi diverse spazi a disposizione, abbiamo anche notevoli collezioni eh, presenti per diverse aree tematiche, e, mh, e abbiamo all'interno della biblioteca il Campus Lab che è sostanzialmente un, uno spazio, anzi sono diversi spazi eh, ad uso eh, degli studenti questo è un come dire, una, una, una porzione, un'area eh, piuttosto estesa sono diversi eh, metri quadri a disposizione degli studenti per discutere per confrontarsi, per lavorare insieme eh, i docenti lo possono utilizzare ma solo se appunto lavorano in modo eh, partecipato appunto con gli studenti, quindi è uno spazio a disposizione eh, degli studenti stessi. Eh, questa è per esempio una, una, una stanza, eh, voi vedete attrezzata anche con dei computer, fra l'altro abbiamo anche dei laboratori eh, linguistici eh, anche interni, non esclusivamente ma insomma anche interni al Campus Lab. E... L'ultima cosa prima di passare la parola ai colleghi, ecco alcune, alcuni siti eh, utili, di nuovo insomma, li trovate anche nel sito del Dipartimento, però insomma, ci tengo a farvi capire che eh, per quanto riguarda l'orientamento e quindi anche il tipo di iniziative, di attività, eh, che noi offriamo eh, ci muoviamo fra orientamento informativo e orientamento formativo cioè voi potete sia scriverci per ricevere delle informazioni eh, soprattutto in questo periodo di eh, fase 3 eh, fase 2, fase 3 uscita dal, dal, dalla pandemia e quindi potete naturalmente eh, scriverci anche perché abbiamo appunto delle eh, Attività specifiche eh, che possiamo in qualche modo garantire che possiamo mettere in campo adesso, in questo momento in cui è un po' difficile magari eh, vederci di persona eh, possiamo appunto pensare a dei colloqui di orientamento li abbiamo sempre fatti continuiamo a farli ma utilizzando appunto le nostre stanze virtuali o come dicevo prima anche Skype ma anche Facebook, insomma a seconda di quello che poi i docenti utilizzano e gli studenti lo stesso utilizzano come strumenti per eh, comunicare, informazioni per le immatricolazioni, perché eh, dal 21 di aprile è possibile... Eh anche attivare la pratica di pre-immatricolazione una pratica che si fa online, quindi eh, non è assolutamente necessario anzi non, non, non, si deve, eh, non ci si deve recare fisicamente all'università fra l'altro ecco per la, le, le, le notizie sulle immatricolazioni ma anche proprio per capire come fare, no? a volte la procedura può essere un qualche cosa di non automatico comunque non scontato, ecco, eh, le nostre sono a disposizione anche per eh, un'attività di supporto e di assistenza nell'immatricolazione. Eh, e poi, mh, per le informazioni legate di nuovo al diritto eh, allo studio, perché credo sia importante anche per uno studente, sapere eh, quali sono i servizi su cui può contare. E il diritto allo studio universitario è un servizio che viene gestito a livello regionale, ma le università naturalmente... Eh, fanno da tramite collaborano con i servizi e quindi abbiamo ehm, anche questa possibilità di darvi delle informazioni sulle borse di studio o anche sulle residenze universitarie, insomma su tutta una serie di altri servizi. Infine, non so se lo riuscite a vedere perché proprio in fondo eh, abbiamo la, ehm, un sito, eh, forse alcuni di voi lo conoscono già perché nel momento in cui avete probabilmente le informazioni per partecipare agli Open Day avrete, vi sarete collegati a orientarsi.it che è il nuovo... Sito dell'Università di Siena dedicato all'orientamento. Ecco, esiste una specifica sezione all'interno di eh, Orientarsi che è eh, dedicato al, a, alla vita ad Arezzo. Ehm, perché appunto l'Università di Siena eh, può contare non soltanto sulla presenza eh, dell'offerta senese, ma appunto anche su quello che le altre sedi decentrate ho. Ora sentite? Sì. Prego. Sì, sì, si sente si sente bene. Eh, quindi ecco, eh, io in realtà ho finito perché ehm, naturalmente poi questi siti, se volete, possiamo anche. Eh, cioè possiamo ritornare su alcune informazioni. Però proprio perché vorrei lasciare lo spazio ai colleghi, eh, direi che appunto posso. Ehm, chiedere ai colleghi, nello specifico ehm, oggi abbiamo appunto Silvia Calamai che è presidente del corso di laurea eh, in lingue e poi al collega Claudio Melacarne per la presentazione del corso di laurea in scienze dell'educazione, quindi se siete d'accordo Silvia ti darei la parola per intervenire. Bene, eh, grazie mi, mi sentite tutti e mi vedete provo eh, intanto benvenuti grazie per, per essere qui provo a condividere il mio schermo sperando che, di essere eh, visibile e eh, che tutto stia ben, ben chiaro come la collega francesca bianchi ho preparato Aspettate, eh? vedete, mi, mi vedete? Sì. No, ti sentiamo, ti sentiamo. Allora. Eh, ho qualche vincolo, ho qualche vincolo che mi dice che non posso, non essendo io uh, la risposta. Scusate, intervengo. Francesca dovrebbe togliere la sua condivisione di schermo. L'ho tolta, tolta, tolta. Allora cosa farlo eh, uh, Silvia? Prova. Forse ero io, prova un po'. Mi si dice eh, che non, non ho le credenziali per eh, condividere il mio schermo. Un momento, eh? Sì, sì. Portate pazienza perché. Oh, ora forse, forse, vedete? Sì, sì, sì sta stai per, oh, per presentare, quindi. Bene, abbiate pazienza, ma stiamo diventando tutti degli esperti, ma nel giro, come dire, di, di tempo e con, grande, e con grande ansia da parte di tutti. Eh, andiate. Allora... Eh, di nuovo benvenuti, provo eh, a presentarvi in modo breve perché credo che sia importante lasciare lo spazio a, a, alle domande e, e alle curiosità da parte de, de, di chi è presente chi ha ritagliato il tempo per essere a questo, a questo incontro che è virtuale ma è comunque molto, molto sentito e molto partecipato da parte nostra allora ho preparato delle, delle slide eh, che, che raccontano un po' questo corso di laurea in lingue, io lo presento a nome anche di altri colleghi e eh, io sono una, una glottologa, una linguista e in questo, per questo è presidente del corso di laurea, ma è un corso di laurea in cui ci sono molte voci e alla nostra, al nostro incontro di oggi c'è anche presente la collega Hans Koisman, che è eh, la responsabile del CLA di Arezzo e che potrà poi, se del caso, rispondere a domande più tecniche sulle, sulle lingue. Allora, questo corso di laurea, come vedete, ha come prima parola lingue e poi due, due, due sintagmi, per la comunicazione interculturale e per l'impresa, che sono un po' le due anime. Le due anime che, ehm, che incontrerete in questo, in, in, in questo percorso triennale eh, per la comunicazione interculturale, quindi chi poi un domani farà un percorso un, una, eh, di studio successivo o anche di lavoro nell'ambito della cooperazione inter interculturale, nell'ambito della traduzione interpretariato, dei servizi turistici e l'anima invece di presa per chi è più orientato a lavorare a, a, a, e si immagina in un ambiente di eh, tipo eh, commerciale in un ambiente legato alle imprese e al, al commercio internazionale quali sono le caratteristiche principali di questo di questo corso di laurea che ha un primo a un primo anno unico mh? Noi abbiamo pensato eh, in questo modo perché eh, ci siamo detti che il primo, il primo anno uno studente che viene da una scuola superiore intanto deve capire come funziona l'università, in che mondo è, eh, si, si trova a vivere, come è l'organizzazione, quali sono le cose da imparare, da saper fare, ehm, che tipo di studio mettere in atto, uno studio anche per certi versi autonomo e indipendente dunque il primo anno è comune a entrambi i curricula poi dopo il primo anno quando lo studente è diventato un pochino più esperto e più sicuro al secondo anno deve scegliere se eh, fare gli esami legati al curriculum per la comunicazione interculturale o fare gli esami un po' più legati al curriculum, più legati al curriculum lingue per l'impresa Ecco, quindi questo anche per tranquillizzare quando uno al primo anno non, non ha le idee lei è chiarissima e sa che vuole studiare le lingue, però ancora non sa bene in che ambito situarsi, ecco il primo anno è comune e questo abbiamo visto nel corso del, del tempo che facilita, eh, la, facilita il percorso. Eh, che cosa si studia in questo corso di laurea? Naturalmente si studiano le lingue, eh, l'anima portante di questo, di questo corso di studi, la lingua inglese come lingua obbligatoria, l'inglese prevede un livello in ingresso pari almeno al B1 del quadro comune europeo e poi una seconda lingua scelta che si comincia subito al primo anno e si studia per i tre anni di corso, a scelta tra francese, spagnolo russo, tedesco e cinese, quindi inglese obbligatorio, seconda scelta, eh, seconda lingua a scelta eh, dello studente, sulla base delle proprie passioni e delle proprie, e delle proprie inclinazioni. E, questo studio delle lingue straniere prevede lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, con insegnanti madrelingua, quelli che noi chiamiamo CEL, collaboratori ed esperti linguistici, e che si affiancano ai docenti strutturati eh, di lingua e traduzione eh, inglese, francese, tedesco, russo, cinese. Ecco, Sottolineo l'importanza di queste figure, qualcuno forse le ha già incontrate nella scuola superiore, sono i cosiddetti lettori, sono figure estremamente competenti sulla lingua, essendo anche madrelingua, ma poi formati per l'insegnamento della lingua straniera, che eh, si affiancano all'insegnamento la lingua eh, da parte del docente strutturato e l'Ateneo di Siena da questo punto di vista è in, ancora in una situazione privilegiata perché ha un centro linguistico di Ateneo molto forte e robusto in termini di personale e poi soprattutto abbiamo ad Arezzo tra le varie foto che avete visto c'è anche una parte, c'è anche un, un, un, una palazzina, una parte della palazzina dedicata alla sezione di Arezzo del centro linguistico di Ateneo, quindi non dovete andare a Siena per imparare le lingue, avete tutto, il, la, la succursale del clan presente ad Arezzo. Eh, Oltre alle lingue poi eh, la preparazione si, ehm, eh, si svolge su, sui piani delle corrispettive letterature, quindi culture, se si sceglie la lingua francese o se si sceglie la lingua cinese, poi si studia anche la corrispondente letteratura e cultura. Ci sono poi le letterature comparate, ci sono poi le, le discipline di area linguistica e logica che eh, mirano a rafforzare la preparazione linguistica, se vogliamo anche tecnica di, di, di, di, di degli studenti, che poi magari si troveranno a fare attività di traduzione e interpretariato, quindi eh, questo è tutta tutto il, il bagaglio, tutti i ferri del, degli attrezzi che servono a conoscere bene una lingua, a saperla usare, a saperla eh, e, e tutto lo sfondo, quindi la cultura del paese di riferimento, la letteratura del paese di riferimento e poi, oltre a queste discipline, discipline che completano la preparazione culturale di, dello studente, quali le storie, la geografia, la, la, la filosofia, l'antropologia e anche discipline più professionalizzanti, quali ad esempio economia aziendale, marketing del territorio, quelle che poi permettono anche di di avere delle competenze più facilmente spendibili, più velocemente spendibili, non facilmente, velocemente spendibili nel mondo del lavoro. Eh, I livelli di conoscenza eh, delle lingue in uscita, per avere anche un'idea, eh, abbiamo detto l'inglese si parte da almeno, eh, almeno il B1, eh, in uscita il C1, lo spagnolo in uscita almeno il B2, il francese almeno il B2, il tedesco B2, il russo e il cinese almeno B1, queste differenze sono dovute al fatto che per le altre lingue, ad eccezione dell'inglese, si accettano anche principianti assoluti e pertanto lo scollamento è dovuto anche come dire, a, a, al punto di partenza, eh. poi ovviamente ci sono anche percorsi di eccellenza che, che sempre sosteniamo, però è bene anche essere corrette rispetto ai livelli reali di, di, di uscita delle lingue. E eh, naturalmente, essendo un corso di laurea in lingue, eh, noi sosteniamo fortemente la, la mobilità internazionale. Ora, dirlo adesso è quasi un po' buffo, è quasi surreale parlare di mobilità internazionale adesso, però facciamo finta... Eh, si possa parlare, cioè dice, parliamo come se l'emergenza fosse eh, pressoché finita, io al momento non posso, non posso darvi informazioni legale, ehm, relative alla mobilità internazionale da settembre in poi, i bandi sono aperti, le... Eh, le selezioni sono in corso, certo, no, no, non potremmo dirvi che cosa succederà a settembre, perché forse non, non, nessuno in questo momento lo sa. Possiamo guardare solo di mese in mese o essere comunque molto cauti. Però diciamo che in una situazione normale, non emergenziale, quale quella stia, che stiamo vivendo. Eh, il corso di laurea in è fortemente coinvolto in scambi Erasmus eh, e mh, scambi internazionali tra eh, l'Università Nostra, l'Università di Siena e eh, Università Extraeuropee. Uh, quali le università statunitensi, le università del, dell'America Latina, le università, alcune università cinesi con cui noi siamo in rapporto, scambio bilaterale diretto e più, tutti i paesi eh, coinvolti negli scambi Erasmus. Per avere un'idea ecco, prima dell'emergenza quindi i dati, ve li riporto all'anno accademico 18-19 arrivando fino all'inizio del 2020 noi su 100 su, su una su corti che hanno circa 200 iscritti insomma, per, per anno accademico, 200 matricole, 79 l'anno scorso erano in mobilità, quindi per noi questo è un buon, è un buon, uh, un buon risultato. E per avere un'idea delle mobilità che, che, che erano coinvolte, dei territori coinvolti, ne avevamo, avevamo 11 studenti che erano a, a Wenzhou in Cina, con cui abbiamo uno scambio diretto, con cui abbiamo uno scambio diretto, eh, gli studenti eh, eh, ne avevamo sei in Oklahoma, ne avevamo molti in Spagna, negli Stati Uniti, eh, nel, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, nella Confederazione russa, naturalmente. Quindi ecco, questo, questo è, una, è anche un invito che, che sempre noi come comitato facciamo. Quando si, eh, si decide di studiare una lingua, poi bisogna anche mettere in conto di viaggiare no? e di, di fare delle esperienze in Atenei per, per alcuni periodi dell'anno tre, quattro mesi, sei mesi, anche annualità all'estero, poi quando uno rientra il comitato per la didattica si occupa di riconoscere gli esami che uno fa all'estero, quindi non, non si perde tempo, anzi si acquisiscono competenze della lingua nel, nel, in azione nel paese in cui ci siamo ad andare e poi un altro aspetto che mi preme sottolineare qui mi vado verso la, la conclusione della mia breve il tirocinio il tirocinio è obbligatorio e l'abbiamo pensato obbligatorio proprio per tirocinio esterno eh, in aziende, in, in settori, del, in ambiti turistici, nelle imprese, nella cultura, nelle scuole, in istituti culturali, ehm, in festival. Ecco, eh, que questa esperienza di tirocinio l'abbiamo voluta obbligatoria proprio per permettere alle persone di, di eh, conoscere un po' più da vicino il mondo del lavoro e di mettersi un po' alla, alla prova sia per quanto riguarda le competenze linguistiche che uno può aver acquisito, sia per le competenze relazionarie e le cosiddette soft skills. Per quanto riguarda le iscrizioni, abbiamo una situazione... Ehm, in crescita, e questi sono i dati all'anno accademico precedente, ma questi dell'anno accademico che sta avvolgendo verso la fine, il 19-20, sono più o meno coincidenti, abbiamo sempre 211 matricole, quindi di questo siamo, siamo molto contenti come, come corso di laurea, perché ha un discreto successo anche da molti studenti fuori regione, Ecco, ne abbiamo molti da, da varie parti d'Italia, questo è molto bello perché... Lo dico io da glottologa, ascoltare molte varietà regionali è sempre appassionante nelle, durante le lezioni. Dopo la laurea, ne ha già parlato la mia, la mia collega, quindi questo lo possiamo tranquillamente, eh, e poi credo sia un po' prematura adesso, eh, pensare già alla, alla fine della laurea triennale, visto che si deve ancora cominciare la la laurea triennale invece mi preme mostrarvi i, i riferimenti nostri i nostri nomi, i nomi delle, delle persone che lavorano dentro il comitato insieme a me eh, così che vedete anche vedi, Possiate vedere anche gli indirizzi elettronici, Silvia Calamai sono io, Alessandra Carbone, la professoressa di lingua e letteratura russa, la professoressa Letizia Cirillo per il comparto di lingua e traduzione inglese, il professor Cesare Zanca che è anche il direttore del del Centro Linguistico di Ateneo e poi la professoressa Anne Koisman, eh, responsabile del comparto di lingua e letteratura francese, e poi anche responsabile del CLA, quindi Centro Linguistico di Ateneo della sede di Arezzo ed è il nostro punto di riferimento. È importante dire anche che eh, abbiamo un sito. Un sito uh, e in questo sito ecco vi, vi, vi invito sempre: se volete, se siete interessati a questo corso di laurea, il sito è ricchissimo di informazioni. Ci sono i piani di studio, ci sono uh, le modalità di iscrizione, le, le spiegazioni. Ecco, abbiamo, ci investiamo molto tempo nella preparazione e la costruzione del sito internet perché lì ecco potete, eh, è uno strumento agile che potete sempre consultare dove potete trovare le informazioni poi se no noi siamo a disposizione eh, ovviamente in questa fase non in presenza ma senz'altro attraverso Google Meet, attraverso le mail, attraverso Skype, eh, attraverso le telefonate ecco diciamo che la tecnologia in questo caso ci aiuta e ci supporta e dunque ehm, siamo a disposizione e lascio volentieri la parola al mio collega per, per la sua presentazione. Grazie a voi che mi avete ascoltato fino ad ora. Grazie Silvia. Allora sì, passerei la parola a Claudio Bellacarne che non è il presidente del corso di laurea in Scienze dell'Educazione, ed ma è un collega che... Intanto è membro del comitato per la didattica di, del corso di Scienze dell'Educazione, quindi credo che possa illustrare il, il corso. Sì, eh, se mi sentite, mi vedete. Buonasera a tutti. E... Non so se vedete le mie le slide, la mia presentazione. Sì. sì. Ah, perfetto. Eh, buonasera, vado diretto al punto, nel senso che è un piacere stare con voi, è un piacere anche rivedere i colleghi e le colleghe che, eh, come potete immaginare, ci vediamo anche abbastanza spesso, però sempre, sempre in online. Eh, io vi mm, il, illustro il corso di laurea triennale in scienze eh, dell'educazione e della formazione, eh, faccio parte del, diciamo, di quel gruppo di, di docenti che lo gestisce da alcuni anni e parto dal, uh, dalle figure professionali Noi, questo corso è già tantissimi anni che va bene in termini di iscrizioni, di occupabilità e da 6 o 7 anni abbiamo scommesso su una formazione professionalizzante e quindi abbiamo cercato di rendere il percorso triennale universitario una bella esperienza culturale e allo stesso tempo anche una esperienza di apprendimento eh, strumentale utile a trovare lavoro alla fine dei tre anni poi voi sceglierete se continuare o se eh, entrare nel mondo del lavoro Prima di tutto, questo corso forma degli educatori. Probabilmente alcuni di voi sanno già di che cosa si sta parlando, altri ne hanno sentito parlare. Io vi do soltanto alcuni target con i quali l'educatore lavora. Ce ne sono molti, quindi io mi soffermo su quelli che sono più semplici e forse più condivisi. Questo è un corso di laurea che... Forma professionisti che possono lavorare con eh, bambini da 0 a 3 anni quindi più semplicemente nei, negli asili nido quindi con il mondo dell'infanzia 0 a 3 ma anche con dentro tutti quei luoghi di servizio all'infanzia che arrivano fino ai 6 anni da 0 a 6 anni pensiamo ai doposcuola pensiamo ai centri di aggregazione eh, pensiamo a, ai servizi che vengono forniti alle famiglie eh, in termini di supporto scolastico, ma anche di sviluppo di eh, diverse socialità. Eh, poi l'educatore lavora anche con i genitori, con le famiglie, a volte quando queste hanno delle difficoltà, lavora in situazioni protette in ambito giudiziario, quindi con problematiche di natura educativa che riguardano gli affidi e eh, il, il supporto a minorenni che hanno avuto dei problemi oppure a, alcuni educatori lavorano con i problemi della tossicodipendenza altri educatori si, invece si specializzano per eh, lavorare nei centri di aggregazione giovanile o con gli anziani diciamo che l'ambito generale del di lavoro è quello del terzo settore dei servizi alla persona e dei servizi alle famiglie e dove lavora principalmente? Eh, come ho già detto, negli asili nido, nel nostro sistema regionale, nelle cooperative. Però noi abbiamo studenti anche da altre regioni dove diciamo, il sistema di organizzazione del lavoro del terzo settore non è necessariamente organizzato in cooperative, ma in altre eh, istituzioni. e Diciamo che ci sono quindi luoghi eh, finanziati dai comuni, dalle province, ci sono poi dei luoghi di lavoro del tutto privati e quindi c'è addirittura chi alcuni dei nostri educatori hanno aperto dei propri servizi e quindi hanno fatto una piccola loro impresa di natura educativa e formativa altri per dire lavorano in agenzie formative questi sono dei, dei luoghi particolari non sono sempre conosciuti sono quelle organizzazioni che eh, pianificano e progettano i corsi di formazione per esempio dentro le aziende e lì dentro ci sono dei educatori che poi vengono denominati più eh, tecnicamente formatori e questo corso eh, vi aiuterà anche a se volete se vi interessa a fare degli esami a conoscere come fare questo tipo di lavoro che si chiama quello del formatore che non lavora con bambini ma con persone adulte nei luoghi di lavoro poi sono i centri di aggregazione giovanile, i centri di accoglienza, i servizi per minori, le RSA per anziani. Questi sono tutti luoghi e eh, destinatari del, dell'azione educativa, del lavoro dell'educatore, dentro i quali è obbligatorio per chi svolge questi compiti avere la laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Questo ve lo dico perché fino a mh, tre anni fa la professione di educatore non era regolamentata come lo è adesso e solo dal 2017 chi, chiunque svolga attività educativa da 0 a 90 anni o a 100 anni o a 110 anni chiunque nel mondo del lavoro deve avere questo di laurea deve aver conseguito i tre anni scienze dell'educazione a formazione questo è, è importante perché tutti coloro che sono interessati a questo tipo di professione devono eh, attraversare questo percorso formativo e mh, ci sono due anime importanti di questo percorso eh, la prima è quella dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia quindi vuol dire asilo nido Servizi all'infanzia, non vuol dire scuola dell'infanzia, vuol dire servizi all'infanzia sono tutti quelli che arrivano da 3 a 6 anni o da 0 a 6 anni, che però non sono scuola. E L'altro curriculum è invece è educatore e formatore nei contesti sociali. E la differenza sostanziale è che il primo è quasi una sorta di abilitazione. Chi vuole andare a lavorare negli asili nido deve frequentare il primo curriculum per legge. Questo gli darà un bollino verde e solo lui o lei eh, eh, lo avranno. Altri tipi di corsi di laurea non possono accedere a questo tipo di percorso. Invece l'educatore e il formatore non lavora necessariamente, o comunque non lavora nella fascia 0-3 anni, lavora, come ho detto prima, con diverse utenze. E... Che cosa si studia? Eh, non è ora... in come il momento, l'occasione per entrare in troppi tecnicismi, voi sapete che i piani di studio sono organizzati in, in eh, crediti, in CFU, e questo ve lo dico solo per, così, anche per intendersi sul su nostro linguaggio, il CFU sostanzialmente, ve lo conoscete anche un po' dalla scuola vostra, è un'unità di misura e ci dice che un esame di un, che vale un CFU eh, significa che, Dovete frequentare sei ore di lezione e studiare eh, circa 19 ore a casa. Questo è per dirvi che in questo corso di laurea è nel totale 180 CFU e quindi alla fine avrete un bel bagaglio di eh, crediti da spendere anche nelle vostre iscrizioni future. Sulle discipline che vengono insegnate... Eh, in questa slide vedete i due percorsi, c'è l'educatore nei servizi per l'infanzia e l'educatore sociale. Eh, entrambi i curricula hanno il primo anno comune. Questo perché, al di là della vostra scelta di quale curriculum sviluppare dal secondo anno in poi, il primo anno dà a tutti eh, gli esami e i crediti necessari per andare ad insegnare. Nella, scuola, nella fascia 03. Questa è una scelta nostra perché voi sostanzialmente avrete questa sorta di abilitazione tutti, al di là del vostro desiderio, di quale professionista volete diventare. Dal secondo anno potrete scegliere se specializzarvi sulla fascia infanzia o sull'educatore sociale. Gli esami, forse alcuni di voi li hanno già incontrati, altri saranno nuovi, però sono... Eh, esami sostanzialmente di natura trasversale comuni vedete qui la pedagogia generale la psicologia dello sviluppo la sociologia generale la didattica anche delle tecnologie la didattica dell'inclusione che significa tutte le metodologie legate alla gestione della diversità alla disabilità poi ci sono delle discipline professionalizzanti chi, va, chi sceglierà il curriculum infanzia incontrerà anche la didattica del gioco, eh, alcuni esami di gestione dei servizi, oppure la neuropsichiatria infantile, è importante per capire eh, alcune problematiche legate alla, a questa fascia di età. Chi invece farà educa educatore sociale non incontrerà, la, la, la, per esempio, il management dei servizi per l'infanzia, ma si specializzerà nell'educazione degli adulti, oppure... Eh, esami di sociologia della famiglia o didattica dei processi trasformativi come aiutare gli adulti ad imparare eh, ci sono poi tutte le discipline come dire trasversali questo è un corso molto professionalizzante ma allo stesso tempo vuole mantenere alto il livello culturale il livello di crescita personale e questo vuol dire che incontrerete anche delle storie ci sono delle filosofie ci sono degli esami che riteniamo fondamentali al di là del lavoro che andrete a fare. Poi da quest'anno, eh, anzi dall'anno scorso, eh, incontrerete anche dei, degli esami specialistici. Abbiamo vinto un grosso progetto con il Ministero sul tema della multicultura e in, tutti e due i curricula sono arricchiti da esami per esempio sulla m, psicologia interculturale eh, sulla filosofia dell'educazione interculturale sulla cultura delle società islamiche quindi vi daremo quelle conoscenze necessarie per abitare un mondo che come sappiamo eh, è internazionale e quindi è multiculturale se eh, la vostra domanda eh, riguarda eh, invece il come noi insegneremo da settembre i miei colleghi hanno già risposto come vedete facciamo un open day virtuale tutto il secondo semestre è stato erogato in modalità online e quindi noi a settembre sostanzialmente come corso di laurea ma credo anche come dipartimento eh, ci, insomma, siamo pronti ad erogare le nostre lezioni in presenza speriamo se possibile, ma se le condizioni iniziali non ce lo permetteranno potete seguire i nostri corsi in forma blended, vuol dire mista: gruppi di lavoro in presenza e lezioni frontali a distanza, o se la situazione proprio non ce lo permette, tutto a distanza. Questo ehm, come dire, non, non è un, una questione che ci preoccupa, Come il corso di laurea in lingue, il eh, corso di laurea in scienza ed educazione e formazione ha delle traiettorie anche di internazionalizzazione. Quest'anno abbiamo eh, supportato, diciamo, una mobilità interessante verso alcune università del Marocco. Eh, prima che ci fosse questa situazione sanitaria, eh, dovevamo partire per il Canada, per gli Stati Uniti con altri gruppi di studenti. Quindi, diciamo che daremo a chi avrà uh, questo interesse l'opportunità di confrontarsi con sistemi educativi e con pratiche educative da diverse parti del mondo, dalla Spagna, da, diciamo, dall'area europea all'area canadese, americana e, e negli ultimi anni anche eh, del Nord Africa. La vita universitaria, come ha illustrato benissimo Francesca <coughs> Eh, prevede non solo lezioni, noi siamo un corso di laurea, mi permetto di dire, anche un dipartimento sostenibile, quindi non abbiamo numeri ehm, che non ci permettono di conoscere i nostri studenti, quindi la nostra vita universitaria è abbastanza frenetica, siamo credo abbastanza attivi, però chi avrà diciamo, il piacere di, di, di venire al nostro campus scoprirà che ci conosceremo, ci conosciamo per nome e riusciamo a dare anche delle, delle dritte, delle indicazioni agli studenti rispetto ai loro desideri. Per finire, ehm, il corso di laurea in scienze educazione e formazione ha un tirocinio, anche questo è un tirocinio obbligatorio, inizia il secondo anno e una parte viene svolta nel secondo e una parte nel terzo. Questo vi dà l'opportunità di fare esperienza, di imparare a svolgere un lavoro e vi permette anche di cambiare. Potete fare un tirocinio nel secondo anno sull'ambito dell'infanzia e poi scoprire che i bambini non sono, eh, il, vostro, il lavoro con i bambini non è il vostro eh, desiderio principale e il, il terzo anno potete cambiare il luogo dove fare il tirocinio. Non rubo altro tempo perché credo di aver eh, terminato la mia clessidra e spero che di essere stato chiaro, sintetico e di vedervi iscritti al nostro dipartimento o a lingua e scienza ed educazione, oppure se non vi volete iscrivere fateci un salto appena, appena tutto sarà rientrato perché eh, da ora fino a novembre stiamo veramente in un luogo eh, magico, fantastico. Grazie. Allora, grazie anche a Claudio per la presentazione, eh, intanto la collega eh, si scusa Silvia Calamai perché nella presentazione le sue mail non sono, ehm, appunto, non scorrevano. Io devo dire che non me ne sono nemmeno accorta se non alla fine perché anch'io ho avuto un problema di, di schermo. Vabbè, e sono incidenti che capitano, però questo anche per dire che, se volete, naturalmente, possiamo anche rispetto a curiosità, informazioni specifiche, ritornare anche alle slide che vi abbiamo presentato. Eh, quindi abbiamo già, io, appunto, ho scritto che, naturalmente, adesso la parola passa a voi nel senso che, mh, insomma, sfruttate davvero, utilizzateci ancora, perché noi come avete visto abbiamo in qualche modo operato una presentazione di massima, però meglio di voi eh, nessuno può sapere quello che può essere veramente importante anche da chiedere, quindi eh, potete sia prendere la parola e quindi intervenire eh, con il microfono o accendendo il microfono, oppure anche semplicemente scrivere una domanda in chat, insomma come, come preferite per noi va bene tutto e vedo che ehm, c'è già una domanda eh, se non ci fosse la possibilità di seguire le lezioni saranno previste le registrazioni audio eh, delle stesse allora una, è, una cosa, è una domanda importante quindi ringrazio chi l'ha posta perché questa fra l'altro è una domanda che dà la possibilità di precisare alcuni aspetti legati alla frequenza delle lezioni um, il corso di laurea um, diciamo in scienze dell'educazione, è un corso che non prevede la frequenza obbligatoria. Eh, questo cosa vuol dire? Che è un corso di laurea che, mh, nel quale voi potete scegliere se frequentare o anche non frequentare. Ci sono studenti lavoratori, ci sono studenti che in qualche modo scelgono anche di tanto in tanto di seguire, insomma la frequenza non è eh, obbligatoria. Nel caso del corso di laurea in lingue la frequenza non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata perché capite benissimo che eh, insomma iscriversi ad un corso di lingue e non frequentare non permette di acquisire quelle competenze linguistiche che poi appunto permettono di arrivare ad acquisire bene e quindi anche con un percorso agile eh, qualche modo normale eh, la conoscenza delle lingue quindi eh, fra l'altro ecco se poi i colleghi di lingue vogliono intervenire eh, benissimo però credo che eh, insomma questa è un po' la raccomandazione che di solito noi anche quando eh, facciamo orientamento diamo insomma c'è una, una grande quantità di ore anche di, lettora, di lettorato ci sono eh, insomma tante anche iniziative eh, che vengono curate dai colleghi proprio perché eh, insomma la, la, la, la competenza linguistica è un po' Qualcosa cosa che si forma eh, sui banchi, sui nostri banchi. Credo però che la domanda che è stata posta eh, facesse anche riferimento a questo momento di emergenza o di Covid, no? perché effettivamente uno può dire vabbè ma se, se siamo in una situazione di didattica online che cosa succede? E allora eh, sì, eh, nel senso che in questo periodo dell'anno molti di noi hanno registrato le lezioni, abbiamo una piattaforma Moodle dove, questo fra l'altro da tempo non nasce oggi, dove i docenti possono caricare registrazioni delle lezioni, slide, video, tutti i materiali utili per gli studenti. Questo ovviamente sia per coloro che frequentano ma anche per per studenti che magari eh, non, non possono o forse comunque hanno altri impedimenti rispetto alla, alla frequenza eh, da quando ci si potrà iscrivere spero di aver risposto insomma, alla domanda di luca rosi eh, per quanto riguarda marius da quando si, ci si potrà iscrivere ma le iscrizioni in realtà sono già aperte perché il 21 di aprile si sono appunto aperte le pre immatricolazioni e ehm, come dicevo prima ma se volete ritorno anche sulla Slide, oppure apriamo il sito eh, del dipartimento c'è questa procedura che si può fare online eh, visto che la procedura è un po ehm, come dire eh, è un po tecnica ecco diciamo così e quindi potrebbe apparire un qualche cosa per addetti ai settori ma non è che è una specificità de dell'università di siena sono un po' tutte le università che hanno eh, questo tipo di procedura noi abbiamo un servizio eh, di eh, aiuto, di assistenza online gestito fra l'altro dalle studentesse tutor, quindi semmai chiedo anche a Sara di intervenire perché eh, le studentesse tutor gestiscono delle stanze virtuali come quella dove siamo adesso per aiutare appunto gli studenti a eh, iscriversi, quindi anche questo è un, è un servizio diciamo in più aggiuntivo che noi forniamo e proprio per venire incontro anche alle necessità di qualcuno che magari all'inizio può avere difficoltà per, per l'iscrizione quindi pre-matricolazioni e poi le, le iscrizioni che di solito eh, sono possibili fino al mese di ottobre ehm, dell'anno, quindi ottobre 2020 dovrebbe essere l'ultima data utile so, la fine del mese. Eh, requisiti necessari? No, direi, non lo so, eh, requisiti necessari per accedere al corso di laurea, di scienza dell'educazione educazione e della formazione? No, perché in realtà ci sono dei test di orientamento, quindi non ci sono prove... Ehm, c'è un test di orientamento che eh, in qualche modo è presente in tutti i corsi universitari, in quelli dove non c'è diciamo, la fase di preselezione, ma è un test che come dice il nome serve più per eh, capire qual è diciamo, la, la conoscenza in termini anche di linguaggio, di comunicazione e, e nel caso in cui ci fossero dei problemi nel, nel test sono, appunto, sono previste delle misure in qualche modo compensative. Ecco. Eh, Ovviamente, questo è un po' l'andamento la, la, e quindi non, non esistono i requisiti eh, in qualche modo propedeutici. Poi, eh, ecco, allora su lingue, però, chiederei per la, per la lingua cinese chiederei ai colleghi di lingue di intervenire perché, eh, Maria Vittoria, sì. Già, ecco, vai. Gra grazie. Sì, va. Allora, rispondo, ci sono due domande e poi lascio la parola anche alla collega Ann Scoisman. Uh, Maria Vittoria nel caso della lingua cinese come avviene la selezione per l'esperienza nelle università in Cina? Con un bando, uh, c'è un bando pubblico a cui partecipano dedica, espressamente dedicato ai nostri studenti del corso di laurea in lingue perché questo è un accordo bilaterale tra il nostro dipartimento il nostro corso di laurea con l'Ateneo di Wenzhou c'è una graduatoria sulla base, di solito la mobilità la si fa al secondo anno mh, quindi non, non, non, non si dà che uno parta subito al primo anno, anche perché deve, è, è bene che il primo anno solitamente uno sta dentro il corso di laurea eh, ad Arezzo nella sede e poi prende un po' di esperienza. se il cinese non l'ha mai imparato eh, arriva a un livello tale da poter poi eh, fare una mobilità. Gli studenti che sono andati, peraltro molti di questi hanno chiesto anche di raddoppiarla, cioè da sei mesi andare a dodici mesi, talmente è stata un'esperienza bella. Chi è dovuto tornare a causa dell'emergenza Covid questo, questo gennaio, giusto come informazione aneddotica, però la dice lunga, vuole ripartire anche a questo secondo, a questo, vuole rifar domanda per questo secondo bando che peraltro è, è ora in uscita. Eh, l'Ateneo di Wenzhou offre borse totali o borse parziali e poi è sempre possibile, se uno per qualche ragione non rientrasse in questa graduatoria, è sempre possibile andare a proprie spese le spese per una mobilità in Cina sono molto più basse che rispetto a una mobilità in ambito europeo quindi ehm, c'è una selezione, la selezione è su, su curriculum e su colloquio motivazionale e anche livello di conoscenza del cinese eh, poi se è interessata la metto il professore, il docente responsabile di lingua cinese, si chiama Gianluigi Negro e anche lui ha l'indirizzo elettronico gianluigi.negro.unisi.it può senz'altro contattarlo per avere qualche informazione in più su come si studia la lingua dentro questo comparto. Rispondo a, a, ad Elisa, eh, il numero degli iscritti a lingue io le do il numero dell'anno accademico corrente che sono circa, due, sono 211 matricole, eh, sono tanti, eh, sono, sono abbastanza e noi siamo contenti, le aule e le, studio, eh, le, aule, le, aule, le aule studio adeguate, lei deve pensare che uno studente di lingua non, fa, non fate tutti gli stessi corsi, ad eccezione di, inglese, di lingua inglese, che però è suddivisa in gruppi, nel caso dell'elettorato, in gruppi omogenei e, ad eccezione della mia materia, linguistica generale, delle storie, di altre materie obbligatorie, quali geografia, ehm, e ci sono nel piano di studi diverse materie a scelta e poi le lingue la seconda lingua è anch'essa scelta. Quindi ci saranno alcuni studenti vanno nel, nel corso di spagnolo, altri sul cinese, altri sul russo. Dunque, solo in certe discipline c'è la numerosità, c'è il numero totale e la frequenza, che è caldamente consigliata, come ha detto la collega Francesca Bianchi, non è obbligatoria, dunque non si dà il caso di trovare 211 studenti in aula, ecco, e comunque alcune aule le, ne ha, hanno questa capienza. Controllo se ci sono altre domande, ecco, sulla tipologia d'esame per il corso di laurea in lingue, ehm, e qui lascio la parola, ci sono prove parziali, prove intermedie, questo è a discrezione del docente, ogni docente responsabile del proprio corso, si cerca naturalmente di sostenere gli studenti, non di di metterli nei, nei guai quindi le prove in itinere sono eh, consigliate e spesso sono fatte dai, dai docenti proprio per facilitare per non arrivare appe agli appelli estivi con un carico di lavoro eccessivo, non ci sono solo gli esami della sessione invernale ed estiva, ci sono anche quelli della sessione autunnale, quindi a settembre si fanno gli esami, ma si fanno gli esami anche ad aprile, quindi anzi se c'è una cosa in Italia che è sovrabbondante forse sono gli appelli d'esame, ce ne sono molti e sono distribuiti nel tempo, in più ci sono le prove intermedie e parziali che ogni docente però gestisce in autonomia, poi ci, avrete Tut, eh, I corsi di laurea hanno de, di solito ottimi rappresentanti degli studenti che fanno gli interessi degli studenti e quindi fanno delle battaglie per avere più prove intermedie, per avere più prove parziali, dunque questo, su questo non mi preoccuperei e invece lascerei la parola eh, alla collega Hans Koisman per quanto riguarda le certificazioni perché essendo la collega responsabile del CLA, è anche la persona più competente per, per rispondere in merito, perché insomma, sono, sono argomenti anche un pochino più tecnici e preferirei lasciare la parola alla collega eh, Anne Scoisman. Se, eh. sì, sì, volentieri, buongiorno a tutti. Eh, quindi appunto mi chiamo Scoisman e sono il responsabile del centro linguistico della sede di Arezzo. Il centro linguistico Università di Siena ha naturalmente eh, un centro a Siena Uh, è un unico centro linguistico quindi uh, non avrete un centro linguistico diverso a Arezzo però a Arezzo avrete una serie di, uh, come dire, di servizi mirati proprio per i corsi di laurea che ci sono a Arezzo quindi per gli studenti che si iscriveranno al corso di laurea in scienze ed educazione e formazione Uh, l'unico, normalmente, l'unico contatto che avrete con il scelto linguistico è quello uh, per l'inglese. Tutti i corsi di laurea dell'Università di Siena, anzi di tutte le università italiane, eh, tutti i corsi di laurea triennali chiedono una competenza di inglese eh, alla fine del triennio per potersi laureare. Una competenza base, molto, molto, molto base, molto semplice, che è un livello B1 di inglese, Uh, nemmeno su tutte le abilità perché non avrete la prova di inglese parlato, dico sempre per gli studenti di scienze dell'educazione e della formazione, ma per questi studenti mi raccomando la cosa importantissima e presentarsi al centro linguistico subito, all'inizio del vostro ingresso all'università. Eh, molto spesso gli studenti esitano, ma il mio inglese boh, non è molto buono, aspetto un po', vedrò un po', eh, tanto mi servirà soltanto per la laurea. Questo è un grave errore, perché se avete tre anni, noi ci possiamo in tre anni aiutare con corsi, con uh, um, sistemi di autoapprendimento, con tutoraggio mirato a raggiungere il livello richiesto. Uh, è un obbligo, non è una cosa che abbiamo inventato noi, è un obbligo ministeriale e voi potete capire anche molto bene la, la ragione di questo obbligo, è chiaro che un diploma universitario anche di primo livello, anche triennale, ha molto molto più valore nel mondo del lavoro se masticato un pochino di inglese che se sognato <coughs> digiuni di inglese. Quindi questa è la prima raccomandazione per gli studenti di scienze dell'educazione e della formazione. Altra cosa è ovviamente il corso di laurea in lingue. Lì non si tratta di Raggiungere un livello base e semplice di inglese si tratta naturalmente di studiare due lingue, l'inglese e un'altra scelta in modo molto approfondito. Allora, per questo, per gli studenti che vorranno iscriversi a lingue, una prima raccomandazione. L'inglese è una lingua, eh, ormai lo sapete meglio di me, molto gettonata, molto importante, fondamentale per cavarvela nel mondo del lavoro. Non serve quasi a niente fare un corso di laurea in lingue arrivando a un livello di inglese medio. Dovete essere eccellenti per poter cavarvela poi nel mondo delle lingue, dell'interpretariato, della traduttologia, delle in qualsiasi eh, prospettiva abbiate dopo il triennio, è fondamentale avere un ottimo livello di inglese. Ottimo livello di inglese che davvero eh, possiamo garantire, sempre almeno livello C1 sulle quattro abilità, cioè saper parlare, saper scrivere, capire l'orale, capire lo scritto. Eh? Quindi ottimo livello di inglese che riusciamo a garantire perché eh, abbiamo un livello di inglese di partenza per poter eh, cominciare il primo anno chiediamo già il possesso di un livello di inglese a livello B1. Allora, questo cosa vuol dire? Se intendete iscrivervi a lingue, la prima cosa che dovrete fare andare al centro linguistico per essere testati. Se avete già una certificazione di inglese o anche di un'altra lingua, non c'è nessun problema, ne teniamo conto naturalmente e non dovrete eh, riprovare un'altra volta che avete già il livello B1. Se invece non avete nessun attestato di questo livello B1, eh, sarete testati eh, all'inizio proprio del vostro percorso. Vi diciamo subito che uh, è molto faticoso uh, partire da un livello inferiore al B1. Non vi verrà vietata l'iscrizione al corso di laurea in lingue, perché se uno ha quasi il livello B1, naturalmente facendo gli sforzi necessari può anche raggiungerlo abbastanza rapidamente e seguire normalmente i corsi del corso di laurea in lingua però eh, come dire, eh, dovete sapere che se non avete ancora del tutto il livello B1 viene in qualche modo sconsigliata l'iscrizione a meno che siate disposti a fare davvero sforzi molto seri per raggiungere molto rapidamente questo livello B1 perché non, non, abbiamo, come dire, non, non offriamo un corso di formazione di lingua inglese eh, a livello inferiore al B1 quando vi scrivete a lingue, partiamo dal B1. Questo è importante che lo sappiate perché eh, al momento in cui vi scrivete è bene fare forse anche prima il testo a centro linguistico. Allora, eh, quest'anno è un po' particolare per tutti, come sapete bene, d'abitudine eh, il centro linguistico è già aperto a giugno, a luglio, nei primi di settembre, per accogliere tutti gli studenti, anche semplicemente interessati al corso di laurea in lingua, anche non iscritti, accogliamo tutti gli studenti per fare un test di lingua e dare qualche consiglio di orientamento, cosa può fare, non può fare, eccetera. Quest'anno naturalmente il testo di lingua in presenza non si può fare ora, speriamo di poterlo fare a settembre, comunque queste indicazioni saranno tutte indicate sul sito del Centro Linguistico e il sito del Centro Linguistico ci arrivate dal sito del Dipartimento. Su questo una raccomandazione pratica, c'è un centro linguistico appunto, dell'Ateneo di Siena che dà varie indicazioni molto generali per tutti gli studenti di Siena. Vi consiglio invece, se, se intendete iscrivervi a Arezzo, eh, di andare a vedere, forse Francesca può sì. presentarlo, eh, il sito del nostro dipartimento ha uh, anche un link al centro linguistico di Arezzo, del centro del, del Pionta, sul campus del, Pion, del Pionta e lì troverete, uh, non sto quando, non appena avremo le idee più chiare su quello che sarà possibile fare in presenza a settembre, vi troverete indicazioni e se non sarà possibile fare test in presenza a settembre, vi daremo dei, dei, dei, dei link, delle raccomandazioni per poter fare test da remoto. Comunque, chi intende iscriversi a lingue deve essere consapevole che il livello di lingua inglese in ingresso è importante, deve essere abbastanza alto, non è un livello così A1-A2, deve essere un B1, perché i corsi sin dal primo anno saranno a questo livello e alla fine del primo anno si arriva già a un B2, il passaggio tra B2 e C1 è invece un passaggio Uh, molto più faticoso ancora che richiede molto studio per il quale prevediamo più o meno due anni di studi eh? ma normalmente alla fine del primo anno uno deve avere già un B2 Detto questo è chiaro che eh, se uno studente al primo anno ha già un livello molto avanzato, ha già un B2 al primo anno, addirittura forse qualcuno, un C1, avrà un percorso eh, personalizzato e non dovrà ricominciare corsi a livello eh, più, come dire, più, più elementare o inferiore al livello effettivamente raggiunto. Per tutte le altre lingue, visto che insieme all'inglese dovrete scegliere una seconda lingua, per tutte le altre lingue eh, il livello di ingresso può essere nullo, potete non aver mai studiato Uh, il francese, lo spagnolo, uh, il tedesco e poi anche le altre lingue che normalmente uh, si studiano, non si studiano a scuola, il cinese o forse anche il russo, qualcuno l'ha fatto no, insomma per tutte le altre lingue uh, mettiamo studenti con un livello nullo eh, che cominciano proprio a livello base. Per queste altre lingue ovviamente anche lì verranno fatti percorsi differenziati, se qualcuno conosce già bene il francese o lo spagnolo, l'ha fatto 5 anni a scuola, ovviamente non si troverà in aula con studenti principianti assoluti all'inizio dell'anno accademico, però sappiate che non dovete Uh, come dire avere conoscenze pregresse per queste altre uh, lingue Anne, ti, fermo, ti fermo un attimo perché ci sono altre domande e mi sa che noi alle 4 dobbiamo chiudere bene se, se fosse possibile perché ci sono altri ragazzi che chiedono sì, allora, non avevo visto le altre domande perché non avevo la chat. Allora, aspetta, perché darei forse la possibilità, alcune studentesse chiedevano anche per la magistrale, io farei così se siete d'accordo, nel senso che per questioni specifiche rispetto anche, o che comunque si collegano a quello che la collega Skoisman ora diceva, eh, pregherei magari di scrivere direttamente agli indirizzi che Silvia Calamai prima ha eh, in qualche modo mostrato nel senso che effettivamente ci sono tutta una serie di specifiche di aspetti anche abbastanza tecnici legati alle certificazioni anche altre ragazze hanno scritto quindi forse può veramente valer la pena di eh, mandare una mail anche direttamente alla stessa Hans Koisman o a Silvia Calamai Uh, scusa Francesca interrompo un secondo uh, non so se siamo proprio costretti a chiudere il collegamento alle 16 se non è così io sono disposta a rimanere anche oltre le 16 e rispondere okay, allora. a rimanere in linea e farmi altre domande Allora, su questo chiedo a Sara perché non so se ehm, alle 16 si interrompe visto che ci sono però anche altri ehm, open day eh, che cominciano dopo di noi quindi potrebbe esserci un cambio di distanza virtuale da parte dei ragazzi però ecco giustamente Silvia ha scritto gli indirizzi quindi prendete nota ecco sì possiamo rimanere anche oltre allora sarò io che uscirò ma la, eh, lascerò insomma la stanza perché devo ah, andare a fare lezione però rimangono i colleghi volentieri darei un attimo la parola a claudio melacarne perché qualcuno chiedeva informazioni rispetto al corso di laurea magistrale se non, eh, se non ho insomma se non ho notato sì. ma io do diciamo, delle informazioni di contesto nel senso che secondo me sia sì, più eh, per dare delle informazioni precise, e dettagliate, avete i nostri, diciamo, indirizzi, possiamo sentirci in altro modo, però rispondo a queste domande sulla magistrale, nel senso che alcuni chiedevano eh, i criteri di accesso, io in chat ho condiviso, diciamo, il documento, però tendenzialmente chi viene da, le, da, um, da scienze dell'educazione ha un accesso diretto, chi ha, nel conseguito lauree triennali diverse, eh, c'è cioè da controllare la, di aver acquisito alcuni crediti in alcuni settori, però diciamo che eh, il ventaglio per accedervi è abbastanza ampio. E un'altra, Questo lo scopriamo velocemente, se mi scrivete o scrivete al Presidente eh, basta che mh, ci inviate il vostro curriculum e lo verifichiamo velocemente. Eh, sulle figure professionali, qui molto vado molto sinteticamente a sottolineare che questa laurea magistrale. Ehm, ve la descrivo così: il primo, sono gli utenti, una, una metà dei, degli utenti di questa laurea magistrale sono persone adulte che lavorano. Un'altra metà è circa di studenti che provengono direttamente dalla laurea triennale. Questo vuol dire che è una laurea che risponde a bisogni di, di chi si vuole professionalizzare e specializzare, ma anche di chi vuole aggiornare il suo bagaglio professionale. Quindi abbiamo anche studenti appunto, lavoratori anche di altre regioni, che vengono dall'ambito sanitario, educativo, della, giudiziario e sostanzialmente eh, le figure sono da, una, da, un, da un lato, noi non lo pubblicizziamo tanto però questa laurea permette anche di accedere ai concorsi dell'insegnamento Diciamo, è uno dei prerequisiti sull'area del, dell delle scienze umane e poi forma delle persone capaci di svolgere attività di consulenza alle persone o alle organizzazioni, quindi ci sono degli studenti da magistrale che si stanno specializzando per esempio per la consulenza familiare nel caso in cui le famiglie, le famiglie hanno bisogno di supporti sulla disabilità oppure altri invece si stanno specializzando sulla formazione professionale, quindi come intercettare i fondi, i denari dall'Unione Europea per poi fare corsi di formazione. E sulla laurea magistrale possiamo sentirci anche appunto con maggiore calma perché è una laurea credo interessante in Italia non ce ne sono molte con questo taglio su questa classe di laurea e anche qui c'è un, un tirocinio e ci sono diverse opportunità diciamo di fare tirocinio e internazionalizzazione non... perché gli studenti lavoratori soprattutto per la magistrale l'idea è. noi di solito mettiamo anche dei diciamo degli orari compatibili per quanto possibile con chi lavora con gli studenti lavoratori quindi anche in orari non necessariamente mat mattinieri mattutini e pensiamo per l'anno prossimo anche di fare delle parti online per permettere a tutti di comunque di frequentare una parte degli insegnamenti grazie allora, grazie. Eh, io diciamo, penso che si possa, per chi può, eh, chiedo quindi in questo senso un supporto ai colleghi. Anne Koisman, che ringrazio prima, ha dato la sua disponibilità. Se ci fossero anche gli altri colleghi che sono in qualche modo disposti a continuare, eh, benissimo. Io posso stare con voi qualche altro minuto, poi però devo spostarmi per un, la lezione. In comunicazione interculturale, lingue eh, per la comunicazione interculturale d'impresa, però, eh, se lei lascia la mail, noi manderemo a tutti eh, i materiali che abbiamo ho presentato oggi, quindi sostanzialmente le tre presentazioni e poi come prima scrivevano, eh, come scriveva la collega Silvia Caramai, trovate le mail appunto se scorrete la chat ehm, dei colleghi appunto che possono rispondere. Io sono la delegata all'orientamento e quindi in termini generali se mi scrivete posso senz'altro rispondervi e sulle questioni tecniche poi come dire eh, fare un po' da tramite, quindi mandare anche le vostre specifiche richieste ai colleghi considerate appunto che i bandi per l'iscrizione alla magistrale sono aperte eh, alcune sono aperte mi pare oggi dal perché dal 20 maggio aprivano ovviamente mh, le aperture re, insomma, restano per diversi mesi quindi voglio dire anche l'iscrizione ad un corso di laurea triennale eh, se si è aperto ad aprile andrà avanti fino a ottobre inoltrato eh, sì lei aveva, in effetti forse già, aveva già posto questa domanda e quindi scusi non abbiamo risposto eh, Credo che si possa fare dopo, cioè che si possa rendere ehm, noto il livello ISE anche eh, successivamente, però per tutte questioni tecniche io la, insomma, vi invito di nuovo ad approfittare anche di questo servizio perché è proprio una nostra specificità anche rispetto ad altri dipartimenti dell'Università di Siena. Abbiamo voluto appunto eh, creare un servizio di supporto per eh, procedere appunto alla preizzazione matricolazione perché come dicevo prima un po tutte le università eh, non è niente di sommortabile per carità eh, quindi è un procedimento che si riesce naturalmente a fare a gestire però magari per chi non è abituato potrebbe esserci una minima difficoltà e allora le studentesse tutor che ringrazio come dire danno un po del loro tempo prestano un po del loro tempo per ehm, assistere appunto anche nella fase di prematricolazione. È un servizio, se volete, ripor, ritorno alle slide perché è un servizio ehm, che è presente nel nostro eh, Dipartimento, insomma, quindi è, lo trovate anche sul sito del Dipartimento. Bene, allora, eh, visto che mi sembra che nella chat ci fossero Varie domande che riguardano lingue uh, per uh, il corso di laurea in Scienza e Formazione, anche la magistrale uh, in uh, scienza e formazione, il collega Melacarne ha già dato molte spiegazioni. Metto solo, ecco, metto solo questa pagina, uh, Ann, soltanto sì, sì. perché così ecco, credo che così sia chiaro. Perfetto. Eh? La lascio un sì. Vai, vai, sì, vai. sì, sì, lasciala pure, va, va benissimo così. Sì, la posso togliere anche tra un pochino ok. Sì, sì, va, va bene così, uh, non c'è problema. Allora, io risponderei a qualcuna delle domande di lingua che ho, vis di lingua che ho visto scorrere lì. Uh, se uh, nel frattempo avete altre domande da aggiungere, continuate a metterle e io uh, rispondo. Non è un problema se qualche studente collegato desidera accendere il microfono e intervenire direttamente, non accendetelo tutti se no eh, c'è un rimbombo fastidioso, ma se qualcuno volesse intervenire direttamente naturalmente può, può farlo. Allora, ehm, per le varie domande che c'erano, qualcuno mi diceva, ma allora se ho un B1 lo posso mandare al momento dell'iscrizione? Come faccio se ho addirittura un C1? Eh, io vorrei precisare una cosa. Le, il corso di laurea in lingue che uh, farete non è una scuola di lingue uh, e basta. Cioè non basterà per fare questo corso di laurea essere bravi nella lingua da studiare, ovviamente è la base, eh? è la base, è chiaro che uscendo da questo corso di laurea in lingue dovrete parlare, scrivere, capire bene le lingue straniere, però non è l'unico scopo della nostra formazione, un corso di laurea in lingue è per definizione un corso di laurea che forma anche dei linguisti, cioè anche delle persone che possono poi fare una magistrale con approfondimenti in glottologia, in storia della lingua, in filologia, che possono fare interpretariato, che hanno varie competenze più teoriche, più tecniche. Quindi è molto importante sapere che i nostri corsi di lingua sono sempre divisi in due parti. C'è una parte che è la pratica della lingua, quello che viene insegnato in qualsiasi scuola di lingua, quella che per esempio ottenete come risultato con, una, con un attestato Cambridge, eh, quello che fate anche a scuola. Quindi la pratica della lingua è fondamentale e di questo si occupano i nostri cell, di cui vi ha già parlato la collega Calamai, i nostri eh, esperti linguistici, è il grosso del vostro impegno didattico, perché sono varie ore alla settimana in aula eh, o vedremo a settembre anche in parte eh, a distanza di pratica della lingua e di studio della lingua, diciamo come in una scuola di lingua, eh, per, la, per la pratica della lingua. In effetti noi chiamiamo, chiamiamo questi corsi i corsi monolingua perché li farete inglese a tempo pieno, francese a tempo pieno proprio per la pratica e la conoscenza della lingua. Però poi a questo affianchiamo una parte che per noi è preponderante dal punto di vista come dire, dell'ordinamento didattico che è l'esame vero e proprio del docente titolare del, del corso Quest'esame è sempre un esame che non è di conoscenza della lingua, ma che è per definizione molto più teorico. Può essere di grammatica comparata, può essere di dialettologia in generale, per esempio, non so, a francese ha quell'esame di teoria della lingua, diciamo di lingua e traduzione, potete fare appunto traduzione più approfondita, i problemi della traduzione, lo studio della francofonia, cosa è il francese in Canada, cosa è il francese nel Belgio, eh, per lo spagnolo può essere anche per esempio lo studio di una lingua spagnola regionale, insomma sono corsi più teorici. Questo che cosa vuol dire? Che non vi basterà, avere già un attestato di lingua dovrete comunque e questo è un obbligo ministeriale dovrete comunque dare l'esame di lingua 1 di lingua 2 e di lingua 3 non è che potete saltare subito al terzo anno per la parte uh, ufficiale che vi dà i crediti di lingua per la parte lettorato che vi forma invece la conoscenza della lingua sì questa è un'altra cosa. Uno può benissimo trovarsi con un C1 al primo anno non farà il lettorato, non farà la parte diciamo di studio della lingua, dico come una scuola di lingua, eh, di studio della lingua come comunicazione, eh, o ne farà molto poco e eh, potrà andare subito a un livello più alto di conoscenza della lingua perché già è il suo eh, livello. Invece dovrà dare alla fine del primo anno l'esame di lingua inglese con tutti i problemi di traduzione di grammatica che saranno stati studiati in modo più teorico. Eh, quindi va benissimo, se avete già un C1, vi faciliterà la parte elettorato, ma non vi fa saltare nessun anno, eh. dovete ovviamente fare il, eh, acquisire i crediti interamente del primo anno, del secondo, poi del terzo. Eh, per la persona che mi chiedeva posso mandare l'attestato quando mi scrivo? No. Gli attestati si devono consegnare al centro linguistico dove vi vogliamo vedere, forse vi vedremo per appuntamento su Meet se ancora a settembre o nei primi di ottobre non sarà possibile facilitare gli accessi per tutti ma abbiamo speranza che a settembre ancora eh, sarà possibile spostarsi e quindi potrete venire, ci saranno accorgimenti, si dovranno prendere appuntamenti per evitare troppo affollamento e troppe code, ma al centro linguistico abbiamo proprio l'intenzione di accogliervi personalmente eh, e di valutare uno a uno eh, le vostre conoscenze d'inglese. Quindi non mandate nessun attestato al momento della prematricolazione o dell'iscrizione, anche perché l'iscrizione o la prematricolazione si fa ovviamente a livello di Ateneo, sono gli uffici di iscrizione che si occupano di questo. Altra cosa è i prerequisiti per un corso di laurea specifico per il quale vi rivolgerete appunto al corso di laurea specifico. Eh, questo che vi ho spiegato eh, ha anche un altro corollario: la frequenza, la frequenza in aula è davvero fondamentale per lingue. Quando si dice che la frequenza non è obbligatoria è un fatto come dire, legale, questo vuol dire che se uno studente ha, eh, salta qualche lezione, ha un problema puntuale, per una settimana eh, è impegnato in un tirocinio, va un anno all'estero... Eh, queste cose lì ovviamente è chiaro che non succede niente se saltate un corso, eh, i vostri genitori non riceveranno una nota, il vostro figlio non si è presentato a lezione. Però eh, è come dire una eh, elasticità che non prevede che uno studente dica, sai che cosa, so già l'inglese, so già il francese, mi iscrivo lì e non frequento. Mm? perché rischiate davvero di trovarvi in grossa difficoltà proprio per tutte le materie di formazione più teorica. Eh, abbiamo questo tipo di profilo per cui formiamo degli studenti che alla fine del triennio avranno anche una buona capacità teorica, per esempio conoscere le, regole della le, le, le norme, le, le tradizioni della traduttologia e tutte le regole grammaticali, che vi aiutano a anche spiegare, magari nel futuro, problemi di traduzione. Si, qui, si tratta quindi di un corso di laurea che è eh, come dire, molto di più, non è un'altra cosa, eh, è anche la pratica della lingua, ma non è soltanto la pratica della lingua. Questa è una cosa di cui dovete essere ben eh, coscienti, e, uh, non vi consiglio di iscrivervi senza frequentare perché davvero uh, vi mettete voi stessi in grossa difficoltà. Certamente sì. è chiaro che uh, se c'è un problema specifico vi veniamo incontro il più possibile. Certo. Grazie Ann, c'è un, una domanda uh, di una studentessa che chiede se, possiamo, uh, se è possibile studiare una terza lingua, qui faccio una piccola postilla io, uh, prima lo, lo avevamo previsto nei, nei vari piani di studio, era, era consentito, ci siamo accorti che lo studio di una terza lingua rallenta un po' il percorso di un triennio, già i livelli, i livelli che, che sono indicati, che avete visto, sono livelli reali, e già due lingue, per raggiungere il C1, il C2 di inglese, e il B1, il B2, delle altre lingue che vi abbiamo menzionato, e saperle bene, è, è, come dire, per tre anni basta. È possibile se uno proprio, insomma, vuole, indicare, vuole lavorare su tre lingue, ci sono i crediti a scelta, cioè c'è un piccolo spazio per, uh, di libertà per, uh, rispetto a un piano di studi e uno lo può, una terza lingua la può infilare lì sulla base anche delle proprie scelte, però ecco diciamo non è più uno… No, noi non, tendenzialmente non lo, non lo consigliamo, a meno che non ci siano persone già molto con, con delle conoscenze linguistiche molto avanzate. Badate bene, l'obiettivo è restare in pari, fare una buona carriera, avere una buona media. Eh, non importa sapere tre o quattro lingue a livello approssimativo, dobbiamo, uno nella vita ne deve sapere due o tre bene. Ecco, almeno questo è, è il nostro punto di vista, la nostra visione. Sì, questo è, è verissimo. Naturalmente insisterei anch'io su questa eh, precisazione della collega. Molto spesso gli studenti si dicono: ah, beh, ho già fatto una lingua o due, eh, magari ne faccio altra all'università, così amplio eh, le mie conoscenze linguistiche e ne, ne parlo di più. Um, questo non è, eh, dal punto di vista della futura professione, non è un calcolo molto eh, utile, perché davvero la, com la, la competizione, la competitività sul livello linguistico nel mondo, del del, nel mondo professionale, ma anche poi, se andate a fare una magistrale e continuate studi eh, universitari dopo, eh, è molto alta. Uh, ormai molte persone giovani conoscono molto bene uh, varie lingue quindi dovete competere uh, con livelli alti mm, uno che sa tre o quattro lingue in modo approssimativo fa sicuramente meno bene di una persona che ne sa due a livello di eccellenza questa è la prima cosa a cui dovete pensare quindi pensateci quando scegliete le lingue e al momento della scelta delle lingue vorrei anche dare un consiglio, come dire, eh, generale. Scegliete un po' le, le cose che più vi piacciono. Eh, l'inglese è obbligatorio, lo dovete fare tutti, non avete scelta, quindi l'inglese in lo fate tutti. Eh, le lingue più richieste nel mondo del lavoro non sono per forza le lingue eh, come dire eh, che danno più sbocco lavorativo perché sono anche quelle più eh, richieste dagli studenti eh, penso per esempio allo spagnolo al tedesco magari anche al francese sono lingue eh, che eh, nel mondo del lavoro sono più richieste del cinese forse o del russo eh, quindi molti studenti si dicono, vabbè, allora mi scrivo, faccio inglese e francese o inglese e spagnolo, perché queste sono lingue più richieste nel mondo del, del lavoro. Bene, pensate però che ci sono anche più laureati in queste lingue. Quindi dovete, se volete, lavorare con queste lingue o continuare studi in queste lingue e raggiungere un livello più alto. Scegliere una lingua meno richiesta nel mondo del lavoro, russo o cinese, non è per forza una scelta sbagliata dal punto di vista degli sbocchi, perché ci saranno anche meno specialisti laureati e quindi di fatto eh, avete quasi direi le stesse possibilità. Da quello che risulta a noi dell'occupabilità degli studenti, Uh, non è vero che uh, come dire, le lingue, uh, gli studenti che hanno uh, scelto delle lingue meno richieste nel mondo del lavoro trovano meno lavoro, uh, perché appunto sono meno a essere specialisti o laureati. Uh, il consiglio è di scegliere una lingua che deve, davvero vi piace, che avete voglia di approfondire come lingua e come cultura, è importante perché non si forma un buon traduttore, un buon interprete se non conosce niente della cultura e delle tradizioni letterarie e culturali del paese in questione, quindi scegliete quello che vi piace. E scegliete anche, come dire, qualche cosa che potete magari anche approfondire. Se avete studiato già una lingua straniera al liceo, benvenga, partite bene e potete approfondire di più e davvero arrivare a un livello d'eccellenza alla fine del triennio. L'idea di dire ho già fatto tale lingua a scuola e quindi non la faccio all'università, ne comincio una da zero, così ce n'è una in più... Non è sempre uh, la cosa più, più redditizia perché appunto eh, arriverete comunque a un livello un pochino inferiore se cominciate da zero, se avete già un buon bagaglio è chiaro che potete uh, sfruttarlo di più e arrivare a un livello più alto alla fine del triennio. Uh, la scelta della seconda lingua è bene farla molto presto perché i corsi sono numerosi, i sono molte ore di lezioni. È chiaro che se vi decidete in ritardo come dire, avete perso un po' queste lezioni, però ufficialmente vi chiederemo di fare una scelta definitiva non al momento dell'iscrizione. Al momento dell'iscrizione andate al centro linguistico e dichiarate quali lingue, quale seconda lingua scegliete. Se poi dopo un mese volete cambiare seconda lingua non succede niente, potete anche nella misura del possibile provare a, scegliere, a seguirne due all'inizio, quindi la seconda lingua è una scelta che potrete fare anche un pochino più in là, che non dovete fare oggi. Eh, mi approfitto per salutarvi perché io vado a fare lezione, a questo punto tanto eh, vi ringrazio per la disponibilità nel restare con gli studenti, con chi vorrà in qualche modo domandare le varie informazioni e io ho lasciato tutte le varie indicazioni, quindi grazie a tutti che hanno partecipato. Ciao, grazie, grazie. a te, grazie, grazie Francesca. Rispondo, Anne, eh, rispondo a due domande che ho visto nella chat allora una riguarda da parte di Francesco mi pare sul tirocinio i, sui, set, sui settori per gli ambiti professionali allora il tirocinio ehm, può riguardare aziende dei tipi più, più ampi, eh, in Toscana ce ne sono di diverse, ci sono già accordi, quindi uno vede la lista, eh, c'è un ufficio tirocinio, c'è una persona che si occupa del, di indirizzarvi e, e quindi ehm, da una lista di aziende già convenzionate uno può scegliere. In più c'è tutto il mondo della, della cultura e dei servizi, quindi per esempio settori cultura dentro i comuni, eh, festival, musei, dove sia possibile, se, settore turistico, alberghi, quindi tutto l'universo della, della, della ricettività, eh, settori dove sia possibile praticare certe lingue, le lingue straniere, ehm, scuole di lingua, anche, anche queste sono, sono, sono ambiti con cui abbiamo convenzioni. Poi lo studente stesso può, può presentare, può proporre un ente che magari non è nella lista e noi attiviamo la convenzione, quindi direi ci sono eh, tutte le possibilità più ampie, possi più ampie eh, e anche eh, che seguono le vostre, i vostri interessi, ecco se uno è interessato alla traduzione naturalmente Farà una casa, può lavorare, può fare un tirocinio in una casa editrice e chi è interessato all'universo del turismo farà invece un tirocinio all'interno di un albergo, per esempio, di una, del settore turismo di un comune. poi ehm, Un'altra persona ci ha chiesto come saranno divise, Arianna, come si svolgono le lezioni delle diverse lingue, sì, si è divisi in gruppi, naturalmente in base al livello, questo soprattutto nelle classi del lettorato, poi sulle, sulle suddivisioni nelle aule di lingue, di nuovo lascio la parola alla collega, poi vedo molti stanno andando via, tra qualche minuto dovrò andare via anch'io a causa delle mie lezioni, anch'io purtroppo, quindi eh, cedo allora, volentieri la parola allora... alla collega rispondo velocemente a Arianna, eh, si è divisi in gruppi in base al livello per i corsi di lettorato, eh, per la parte, diciamo, pratica della lingua, di, di apprendimento della lingua, mentre per eh, gli insegnamenti dei docenti, che sono i corsi, gli esami eh, a cura del docente con programma specifico, lì tutti seguono gli stessi, perché anche se uno sa bene una lingua può non conoscere... Uh, alcuni fatti teorici che vengono insegnati lì e poi perché uh, molto spesso l'insegnamento del docente che si chiama appunto mediazione è un insegnamento basato sulla traduzione e tradurre si sa è un esercizio comunque uh, che richiede certe tecniche uh, che vanno bene per tutti i livelli di lingua quindi ci sono appunto due parti alle, ai corsi di lingua, la parte lettorato che, uh, che viene divisa per livelli, la parte corso-docente che tutti seguono. Altre domande? Uh, mi... C'è qualche domanda? Mi, pare... che... mi sembra che abbiamo risposto a tutte, sì. non ne vedo altre. Eh, quindi se abbiamo risposto credo che, eh, che siamo stati riusci, siamo riusciti a rispondere a tutte le domande poi ce ne fossero altre avete i nostri recapiti eh, sia miei, della professoressa Anna Skolzman di altri, di altri colleghi che vi ho riportato nelle chat riceverete le slide che per qualche problema non scorrevano eh, devo capire come mai comunque ve le mandiamo, ve le mando eh, attraverso le vostre, la studentessa tutor e, e vi ringraziamo per, per il vostro tempo, speriamo di, di vedervi presto al Pionta che effettivamente è un, è un bel campus immerso nel verde e merita comunque di essere visto anche se sceglierete un altro corso di laurea, vi invito a vederlo perché è molto bello, quando sì. sarà possibile naturalmente. Assolutamente, anch'io vi ringrazio a tutti per, per l'attenzione, uh, spero di potervi accogliere uh, al Pionta molto, molto presto e, e per noi è sempre un piacere avere studenti che scelgono anche le lingue perché è un corso di laurea un po' particolare che apre molto su uh, viaggi all'estero, su attività varie, per cui è un clima molto, molto, molto piacevole. Eh, speriamo di poter accogliervi, e, intanto buona estate e soprattutto buona maturità. Ecco, una, una nota e un invito, l'ho scritto nella chat il 26 settembre, noi festeggiamo e celebriamo sempre la giornata europea delle lingue, che quest'anno sarà in, probabilmente in streaming, quindi siete tutti invitati a vedere i... A i vari docenti del se dei settori dei comparti di lingua straniera così anche se uno è incerto su quale seconda lingua scegliere forse può eh, chiarirsi le idee perché ci vedete tutti in azione per questa giornata che celebra le lingue d'Europa e non solo d'Europa, va bene? Quindi siete tutti invitati il 26 settembre di nuovo arrivederci a tutti e grazie e a presto speriamo arrivederci Grazie.